Conning Ward è un autore che forse più di tutti rappresenta la nostra idea di anarchismo e quello che cerchiamo di vincolare con il nostro lavoro. E, e quindi insomma dieci anni dalla sua scomparsa ci tenevamo a, a organizzare cosa che rendesse merito a tutto il suo lavoro e al suo pensiero. Conny Ward si è occupato veramente di tantissime cose. Era un architetto, era stato un insegnante, ma. Eh, insomma ha spaziato veramente eh, tantissimi argomenti e questo è un po' il motivo anche perché ci sono eh, quattro persone a parlare di Colin e del, del suo pensiero e, ehm, sarò brevissimo perché preferisco lasciare parlare gli esperti, tra virgolette, lo freddo, eh, non sei anarchico ma eh, molti anarchici ti stanno simpatici, magari non tutti, però sicuramente qualcuno è uno degli anarchici che ti stanno simpatici. Gli anarchici collettivisti, non gli anarchici individualisti. Diciamo e credo che uno dei motivi per cui Colin Ward ti si sia simpatico era, eh, è che era eh, un educatore militante come si può dire però forse ci sono anche altri aspetti che te l'hanno reso scaso tanti anni fa abitava Napoli invitammo Colin Ward e tuoi moglie Ariet a venire a Napoli a fare degli incontri, ad architettura e con degli insegnanti per parlare del suo libro che nel frattempo una piccola editrice napoletana stava traducendo sul mio consiglio che era I bambini e la città, un libro bellissimo che spero venga prima o poi ristampato, ce ne sono parti in varie antologie, però vale la pena di rivederlo totalmente a Roma. Eh, uno di noi, per l'esattezza un architetto anche lui Carzeri, eh, gli fece una domanda: mh, qual è secondo te la definizione più giusta di anarchia? E lui rispose, lasciandomi piuttosto stupito e, e entusiasta a ripensarci: una forma di disperazione creativa. L'anarchia è una forma di disperazione creativa con un'intensità filosofica, poetica, <tose> storica, eh, no? che si vede che era frutto di una, di una sua elaborazione, di un suo pensiero. E a Milano, un giro finì poi a Venezia, credo, ma a Milano. Eh, ci fu la presentazione della Utopia del, non una presentazione una commemorazione tenuta da Colin di Paul Woodman altro mito della, nostra, eh, della mia generazione perché di Paul, di Paul Woodman avevamo tutti letto la gioventù assurda, Gran up in Absurda, crescere nell'assurdo, un libro che era stato fondamentale per i movimenti americani negli anni 60 e che fu in qualche modo fondamentale per una distritta minoranza del 68 italiano, però rappresentava credo quel libro la parte più mm, in cui ci si poteva riconoscere di più, insomma, crescere in una società assurda, ribellarsi a una società assurda, a cominciare dall'università, a, a cominciare dalla scuola. E anche Guzman si è occupato molto di educazione, si è occupato molto di urbanistica, suo fratello credo fosse un, un architetto e anche hanno scritto dei libri insieme su... Sulla città. E eh, un'altra delle cose che eh, Colin diceva, ci disse allora, fu che i pensatori più vitali dell'anarchia in epoca moderna erano quelli che avevano ragionato su due fulcri fondamentali della società, l'infanzia e la scuola da un lato e la città dall'altro non a caso lui ha scritto un libro bellissimo appunto I bambini e la città che tiene insieme queste due, queste due, queste due cose e Goodman ci servì moltissimo o almeno una parte di noi una piccola parte del 68 quella poi, come dire, presto sconfitta dal ritorno a Lenin dal malaugurato ritorno a Lenin che il 68 di fronte alle difficoltà di crescere di fronte alla, al fatto che era un movimento veramente di ragazzini la eh, moran che è altra figura notevole anche se gli anarchici non ce ne sono accorti abbastanza dell'anarchismo italiano e, e il mondo salvato dai ragazzini cioè l'utopia del, del serfoto che Goodman come dire, aveva teorizzato per primo agli inizi degli anni 60 di Goodman avevamo letto questo libro, di, di Colin avevamo prima di conoscere Colin, perché c'eravamo anche in alcuni innamorati di Colin, perché leggevamo Anarchi, si dice Anarchi o Anarchi, anarchi? La rivista che Colin faceva a Londra, che negli anni 60, gli anni della swing in London, negli anni dei Beatles, gli anni del, della minigonna, eccetera, eccetera, fu una rivista fondamentale perché appunto riusciva a la rivoluzione nella vita quotidiana ai grandi temi della società di allora, che erano i temi. Eh, del, dello sfruttamento capitalistico del terzo mondo con le grandi rivolte eh, anticoloniali erano i temi, della, erano i temi de, de, della rivolta, erano anni straordinari, gli anni 60, gli anni comunque del dopoguerra erano gli anni del Novel della decolonizzazione, gli anni di movimenti antirazzisti, pensate in America, Martin Luther King, Malcolm X, eccetera, gli anni di Rumumba, gli anni anche di Mao Zedong e di Gandhi, perché due rivoluzioni vincenti sul breve periodo, e una comunista e una non violente. C'era un altro libro che amavamo molto allora che era Sammeril di Alexander Neill, eh, fu la madre di quella signora lì, eh, Saro Neger, grazie a Fresco, grande insegnante e studiosa e studiose, teorica montessoriana che mi regalò due piccoli libri che erano in realtà due capitoli, due parti di Sammeril di Alexander Neill usciti nel nella collana della Nuova Italia di pedagogisti antichi e moderni la Nuova Italia stava a Firenze si occupava di, di pedagogia e i Codignola fondatori di quella casa editrice avevano messo in piedi dopo la guerra una scuola privata convenzionata con la scuola pubblica che si chiamava Scuola Città Scuola Città Pestalozzi e facevano la rivista che si chiamava La Scuola e la Città i due poli ritornavano no, la rivista si chiamava scuola e città la scuola si chiamava scuola e città questa erano, come dire, anni di grande vitalità di grande, di grande movimento per queste idee di novità che erano quelle poi che esplodevano nel mondo ma che esplodevano in Italia dopo vent'anni di, di dittatura fascista dopo sette anni di guerra mondiale dopo due anni e mezzo di guerra civile la, la ricostruzione gli anni d'oro nella storia italiana la, dal 25 luglio del 1943 fino alla morte di Moro e di Berlinguer poi è cominciata una, una china ovviamente dico morte di Moro e Berlinguer perché attribuisco ai servizi segreti americani, non so quali altri a quei cretini e criminali delle brigate rosse la fine di un'epoca storica, storica e agli anni migliori che l'Italia ha avuto dal 1860 in avanti, prima non so, so la scuola. La scuola, è... Colin citava spesso Francisco Ferrer, il grande pedagogista spagnolo morto, ammazzato. da dallo Stato per le sue idee libertarie e perché partecipò alla prima rivoluzione a Barcellona nei primi del secolo, primi del secolo scorso, molti anni prima della, della nascita della Repubblica Spagnola e, e Ferrer ripreso da Collin parlava di mutua istruzione, la scuola non è l'insegnante e gli allievi o le famiglie fuori dalla scuola, o i bidelli, insomma, è un insieme, diventa una comunità in cui tutti istruiscono tutti, insomma, in cui ci si istruisce a vicenda. e parlava anche di fratellanza intellettuale, di una comunità appunto basata su, sulla fratellanza. Sulla fratellanza. E in Italia, o oh in Italia, in quegli anni non c'era solo, ovviamente, non no, Colin ci siamo arrivati dopo ma non c'era solo Goodman non c'era solo Alexander Ney non c'erano solo c'erano anche gli italiani c'era un pensiero anarchico o anarchicheggiante o libertario molto vitale. Eh, vi dico dei nomi Andrea Caffi riconosciuto poi come uno dei maestri anche da, da, da tanti anarchici Nicola Chiaromonte suo allievo Albert Camus suo amico eh, di Caffi perché lavoravano insieme da Gallimare e eh, si conobbero. Allora, c'era Orwell e Axley in Inghilterra con il mondo nuovo con il 1984, c'era Dwight MacDonald in America con la rivista Politics, su cui molti di questi signori scrivevano, soprattutto quelli che finirono esuli in America durante, durante il fascismo. C'erano, che crescevano allora, Ivan Illich e Jacques Ellul, altri grandi nomi dell'anarchismo dell'anarchismo del Novecento diciamo e in Italia c'erano anche altre cose c'era negli anni del dopoguerra la grande esplosione delle Nuvelle la Nouvelle Wagner non è solo godare il cinema francese la Nouvelle Wagner era il teatro di Grotowski di Carmelo Bene, di Julian Beck anarchico dichiarato Paradise Now anche quello fu per noi una, una grande lezione perché il socialismo, come Colin continuava a dire, non è rinviare al domani, alla presa del potere una società nuova che verrà, con... no, è viverlo subito, immediatamente, cominciare a essere socialisti o anarchici, cominciare a vivere dei modi di, di mettersi insieme con gli altri, di confrontarsi con gli altri, di scegliere la propria collocazione nella società da subito. Il socialismo lo si realizza minuto per minuto, non è dopo, è subito è immediatamente e, e ripeto c'era anche un, una forma di anarchismo italiano poco studiata e poco riconosciuta dagli anarchici stessi che erano Carmelo Bene che erano Pasolini e Pasolini ha scritto delle cose che sono degne delle, pensate alla lettera a Gennariello sul piano della della, della scuola, è uno dei testi capitali a mio parere della pedagogia italiana del dopoguerra, i grandi pedagogisti italiani del dopoguerra non sono quei bonzi dell'Università di Bologna ma sono Pasolini e Don Milano, quelli che hanno avuto più influenza e che hanno, sono stati più radicali nell'analizzare il modo di pensare alle nuove generazioni e pensare al futuro però c'erano in qualche modo appunto Carmelo Dena sicuramente una grande figura dell'anarchia italiana a mio parere anche Fellini e anche Sciascia c'erano poi due donne straordinarie che Elsa Morante che ha scritto un libro breve, piccolo che si, ha scritto Il mondo salvato dai ragazzini che è un grande, la canzone degli, FB, degli FP e degli IM, dei felici pochi e degli infelici molti per me è uno dei grandi testi del pensiero libertario, utopistico e umanistico nel senso alto della parola di, di tutti i tempi però ha anche scritto e questo devo dirlo in polemica con me perché litigavamo molto e per spiegarmi il suo pensiero ha scritto un libro che si chiama Piccolo Manifesto dei comunisti senza classe e senza partito, in polemica lei in omaggio e in amore per il 68 ha scritto Il mondo salvato dei ragazzini questo invece era già una presa di distanza una sorta di, di, di polemica nei confronti di quell'idea di rivoluzione e di comunismo che il movimento andava proponendo appunto sul malaugurato ritorno a Lenine però c'è anche un'altra scrittrice Anna Maria Ortese chi non l'ha letto lega Alonso e i visionari che è la parte teorica, come dire, la parte teorica del Cardillo Addolorato. Il Cardillo Addolorato è il grande romanzo, grande sinfonia narrativa. E All'Onso Illusionari, scritto subito dopo o ai margini del primo, è quello che c'è dietro, c'è il discorso politico teorico. Rileggetelo, lo leggetelo, perché, a mio parere, appunto, è un, un grandissimo libro. C'erano anche delle visioni che non erano anarchiche, ma erano. Come dire, dichiaratamente socialdemocratiche, ma nel senso più alto la parola socialdemocratico, socialismo, democrazia non è una parolaccia. E ci sono esempi di socialdemocrazia o di teorici della socialdemocrazia di altissimo livello. In Italia, per esempio, Adriano Livetti con i suoi, le, le aree che ha in qualche modo sponsorizzato e protetto e il discorso sul lavoro di comunità per esempio che si faceva, che si faceva allora e c'era da un altro punto di vista con partenza più filosofico religiosa Aldo Capitini che tra l'altro con l'invenzione e dopoguerra dopo guerra dei Cos che hanno avuto vita breve in Umbria e Toscana e basta centri di orientamento sociale che cos'erano i centri di orientamento sociale? dopo la fine della guerra erano delle grandi assemblee popolari in piazza, nella piazza di Perugia nella piazza del mio paese, nella Piazza di Spoleto nella piazza di Firenze e grandi assemblee popolari in cui si discuteva insieme i modi della ricostruzione i modi della responsabilizzazione rispetto alle necessità del, del, del dopoguerra e, mh, erano forme, eh, come dire, molto legate, legate però ancora a un'idea che ci potesse essere uno Stato che in qualche modo copriva i bisogni fondamentali, pensate alla storia del welfare, il era considerato da questi signori, di cui vi dicevo, più socialdemocratici che anarchici, era considerato Proprio come il punto chiave dello Stato, il compito dello Stato era quello, come diceva l'italiano Brancati, il compito dei politici è di occuparsi dei dereghi e diceva anche il compito degli intellettuali è di occuparsi degli stupidi. Sono Due compiti fondamentali, i politici si occupano solo dei fatti loro e del potere e, e, e gli intellettuali si occupano solo dei fatti loro e della loro, e della loro, della loro carriera. Il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, quel di individualismo e solidarismo che era teorizzato da molti di questi, da questi signori è cambiato anche sul fronte di, un certo, di una certa idea di anarchia, dal culto dell'io, come diceva Collingwood, tra virgolette, il culto dell'io è Stirner, Max Stirner, l'unico nelle sue proprietà, dal culto dell'io anarchico, anarcho-individualismo, al culto, alla cultura del narcisismo. Christopher Lasch, il più grande sociologo dei tempi moderni, quello che ha analizzato meglio la deriva culturale, del, non solo del nostro paese, del mondo, del pianeta, perché la globalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia, il potere enorme che la comunicazione cioè, la cultura oggi è comunicazione non è la ricerca è, è cercare di imbonire di, di, di, di addomesticare le, le popolazioni le masse quindi tutto il discorso sul rapporto tra individualismo e solidarismo è andato saltando perché c'è questa nuova società con la quale bisogna fare i conti e allora ci si chiede che cosa direbbe con il libro oggi, Quel piccolo libro sull'anarchia, coprite le ultime due o tre pagine parlano, siamo nel 2004, mi pare, quando è uscito il video, sì. no, sì, più o meno, parla di, eh, parla di ecologia, dice le prossime battaglie sono quelle che riguarderanno l'ecologia, vede già, no? Noi allora ci pensavamo molto poco, nel 2004, anni fa, queste cose erano ancora embrionali, c'erano per carità, però erano molto oggi sono esplosive e allo stesso modo eh, ovviamente un sistema di potere sempre più coeso, sempre più unitario che è il sistema delle banche, il potere sono le banche e, come dire eh, delle, delle, delle delle domande molto Molto esigenti a noi contemporanei, a noi che in qualche modo ci consideriamo anche, non dico eredi perché sarebbe dir troppo, però figli, i figli sono anche noi <coughs> eredi del pensiero, ma sono un po', no? Nascono dopo, sono quelli nati dopo. E noi, come dire, la chiave, forse, l'aspetto più interessante del discorso. Di, di, che va ripreso oggi di colin e non solo di colin è quello della disobbedienza civile. La disobbedienza civile è il tema fondamentale del nostro tempo per chi vuole fare, vuole intervenire nella società. Non si tratta di essere buoni e di fare i bravi operatori sociali e basta, bisogna fare qualcosa di più. Disobbedienza civile rispetto alle ingiustizie, alle atrocità che succedono ogni giorno e a quello che viene fatto di noi e del mondo e dei nostri figli e poi la disobbedienza civile ha anche una caratteristica abbastanza unitaria e come dire, importante perché la diluvenza civile non appartiene se solamente alla tradizione della non violenza, noi siamo abituati a pensare alla diluvenza civile pensando a Gandhi, pensando alla tradizione della violenza, appartiene alla storia del movimento operaio, appartiene alla storia, perché c'è sempre stato qualcuno che ha detto no, che ha detto questa legge è sbagliata, non ci sto questo uso, questa abitudine sbagliata d'antigone in avanti come dire, l'Antigone, Gesù Cristo grandi, i grandi rivoluzionari la domanda chiave nel nostro tempo è quella che si sono posti che ne so, in Russia, a per primo, che fare? punto interrogativo poi c'è arrivato St Tostoi che fare? punto interrogativo poi c'è arrivato Lenin che fare, punto interrogativo però è la domanda che si sono posti di fronte a situazioni bloccate chiuse, dove sembrava che non, ormai tutti i discorsi fossero, fossero impossibili tutte le novità fossero impossibili, è la domanda che si sono posti certamente c'è Guevara eh, Martin Luther King e Malcolm X che si è posti il Mumba, che si sono posti tutti quelli che hanno detto non ci sto, non accetto il mondo così com'è, non accetto le regole che mi vengono imposte e cerco di, eh, di, di, di, di fare altro, di trovare delle strade. Delle strade. Chiudo pensando eh, a, una, a una formula, che viene erroneamente attribuita a Gramsci, in realtà è di Romain Rolland del periodo della prima guerra mondiale quando fondò il movimento clarté eh, pacifista per cercare di bloccare questo massacro tra fratelli, tra giovani, mandati a morire dalle varie borghesie nazionali, <tose> dai vari poteri nazionali. Di eh, Rolland dice pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Gramsci fa propria questa affermazione e io credo che questa affermazione abbia oggi un, un, un, un, sia oggi altrettanto importante che allora cioè, si tratta di un pessimismo attivo non, eh, guardare le cose come stanno è spaventevole oggi, però questo non vuol dire che dobbiamo stare qui e accettare lo stato delle cose e ognuno difendere il proprio spazietto la propria pseudo autonomia che durerà poi poco perché il mondo non va certo in una strada di miglioramento si tratta di, eh, come dire, di, di, di si tratta di una sfida si tratta di una sfida nei confronti della realtà e una sorta di insomma, sul fondo Colin era un ottimista eh, ma era un ottimista della volontà guardava la situazione con degli occhi lucidissimi, però si poneva sempre il problema di dire cosa dico io ai giovani, gli dico che non c'è più niente da fare, gli dico che il mondo va assorto e che noi siamo fottuti, no, gli dico il mondo fa schifo ma voi dovete, noi dobbiamo cercare di cambiarlo, cercare di rimettere in moto la storia su un altro, su un altro binario. Credo che questo aspetto appartenga oggi sempre di più a un pensiero che non può essere un pensiero di accettazione nel mondo così com'è come ci viene proposto dai mezzi di comunicazione come ci viene proposto dalle università come ci viene proposto dai giornali eccetera, che ritorni ad essere un discorso di saper dire di no al momento giusto e nei modi giusti e su questo credo che oggi eh, non nei confronti del sistema di potere di oggi, sia assolutamente impossibile per una persona intelligente non dirsi analico. Grazie. Grazie Adesso lasceremo la parola a Giacomo che è architetto e fra le varie collaborazioni che ha avuto con Eleutra eh, c'è stata quella di curare un libro, una raccolta di scritti di Colin Ward, eh, Architettura del dissenso. Eh, non ci siamo confrontati prima ma suppongo che eh, il tuo intervento ci richiarirà un po' le idee su quello che è stato il contributo di Colin e su anche forse eh, chi si è ispirato o chi ha ispirato Colin eh, in questo ambito che per lui era fondamentale come diceva Luffre della città forse è un assoluto argomento principio di, di e quindi eh, ti lascio a la loro sì, dunque, intanto si dice che Colli Wolf fosse un architetto, ma non lo era, nel senso che lui non ha lasciato gli studi ha lasciato la scuola a 14 anni. E poi, per caso, si è trovato a, tra le altre cose, appunto dai 14 anni, i primi due o tre lavori, ha fatto dell'altro e poi, proprio giovanissimo, ancora, non ancora 16enne, è finito in uno studio di architettura. E c'era la Londra dopo il Blitz, dopo i bombardamenti più violenti, eccetera, c'era tantissimo da ricostruire e, e quindi, evidentemente, c'era anche bisogno. Anche, è impensabile adesso, non trovano esatto, lavoro. Allora sì, era non era possibile, non Oggi non trovano lavoro neanche gli architetti. Eh? Esatto. Allora, in questo studio di architettura, evidentemente, c'era bisogno anche di uno che ha iniziato come fattorino ma poi ha cominciato a stare al tavolo da disegno. E, e, e ha lavorato per vent'anni a studiare architettura, però diciamo, dire che fosse un architetto non è, è giusto e non è mai stato neanche un progettista, per cui diciamo, non c'è un'architettura a quella quali... eh, Io volevo prima leggere una piccola cosa che avevo riletto in questi giorni, che mi sembrava inquadrasse eh, molto bene, un po' cliché, eh, un po'... Il lavoro di Quality World, lo sguardo di Quality World, che è tratta da quel bellissimo, brevissimo uh, testo di introduzione scritto da Paul Goodman appunto a una edizione del, del 68 di Memorie di un rivoluzionario di Cropotting, quindi diciamo è una cosa in cui si mescolano un po' tutti e tre, questo filone che diciamo sia Goodman che Cropotting erano dei riferimenti assoluti per, eh, per Colin Ward lui l'aveva pubblicato su Anarchi nel 69 questa prefazione e, che non è mai stato tradotto in italiano adesso traduco un po' selvaggiamente dall'inglese ma in, un, in poche righe a un certo punto dice non parla di Colin Ward, eh, parla di Crofton però diciamo, mi sembra che in realtà eh, sia sì, proprio una cornice allo al, al, riguardo di quale vuole. Dice, ehm, potremmo dire che i, i nuovi, il nuovo anarchismo, parlo degli Stati Uniti del 68, si riferiva diciamo, alla controcultura americana, cioè, il nuovo anarchismo è nella sua fase bakuninista: l'enfasi è sull'agitazione e sulla, sull'azione diretta. Kropotkin, nel suo meglio, eh, apparteneva a un anarchismo più maturo che faceva l'agitazione rivoluzionaria eh, come lavoro quotidiano ma contemporaneamente eh, cominciava a discutere tra virgolette come il lo definiva le possibilità di una tecnologia, di un'ecologia di una pedagogia, di una vita rurale di un'organizzazione industriale anarchiche eh, è proprio su questo dice Goodman che i socialisti scientifici hanno pensato poco e hanno ottenuto ancor meno, malgrado i loro successi sul versante eh, agitativo. E, I socialisti scientifici hanno semplicemente portato avanti l'organizzazione del vecchio ordine a volte un pochino meglio, molte volte un bel po' peggio. E, Diciamo che se, se vedete appunto questa critica alla, alla, alla, diciamo, al socialismo scientifico, quindi alla sinistra marxista, è proprio su questo punto no? Del, di essersi occupati poco dei contenuti eh, specifici della, di una propria visione della tecnologia, dell'ecologia, della pedagogia, della vita rurale, eccetera, sono proprio i temi di cui, cui Ward poi si è occupato eh, a fondo. Eh, proprio in quell'ottica di eh, non aspettare eh, la palingenesi ma di praticare da subito una strada propria eh, in, una, come dire, in una cornice di autonomia che ci ricordiamo che per Paul Goodman era una categoria ancora più importante della, di quella della, della libertà a, a, a occuparsi a dare una propria, a tracciare una linea come diceva Paul Goodman a, a dare una propria come dire, cornice a questi campi della vita quotidiana. Eh, da questo mi veniva in mente una cosa che mi è sempre sembrata molto chiara, che aveva a un certo punto detto Wolfgang Sachs, no? che diceva ehm, la, il socialismo scientifico si è occupato tantissimo, quasi esclusivamente, della proprietà dei mezzi di produzione, ma poi si è occupato per niente di quali mezzi usare, quali strumenti, quindi quali tecniche e quali tecnologie e soprattutto di cosa farne e di come farlo. Allora, Queste sono, mi sembra esattamente, le cose di cui si è occupato poi il governo. E eh, l'altra cosa che diceva eh, Propotin nel, nel Campi, Fabbriche Officine era la condanna che la sinistra eh, marxista aveva sempre rivolto a tutto quello che non assomigliava alla grande fabbrica. Ecco, direi che Colliworth si è esattamente occupato, si è, ha studiato e ha raccontato eh, esattamente questo, cioè diciamo tutto quello che non assomigliava alla grande fabbrica, un po' in tutti i campi e in particolare quelli in cui lui eh, si è più dedicato. Quindi per esempio adesso venendo appunto al, al campo che, eh, che vi attendevate che io trattassi. Lui sull'architettura e sulla città direi che se dovessi trovare un, un, un, un, una, una descrizione sintetica del campo di cui si è occupato, è proprio tutto ciò che non è frutto della grande mega macchina eh, della produzione industriale. Eh, e quindi diciamo tutto ciò che porta delle trasformazioni nell'ambiente urbano ma più in generale nel territorio, perché lui ha scritto più famoso il bambino della città ma ha scritto anche il bambino della campagna che è un altro libro meno noto. Eh, sì, ehm, quindi diciamo che tutto ciò che porta a trasformazione del territorio in cui però come dire, i ruoli non sono semplicemente quelli eh, del produttore, del consumatore, del. del for produttore, del fornitore di servizi e dell'utente, ma in cui diciamo, tutti gli attori fanno, si rifiutano di stare nella propria eh, casella eh, stabilita. E quindi nel fare questo, eh, nell'ambito, devo dire che sulla trentina di libri che ha scritto Ward una larghissima prevalenza sui temi della città e dell'architettura e una ventina circa di sono su questi temi quindi è stato proprio il tema su cui lui si è più dedicato e su cui poi è cominciato a essere uh, cominciato molto presto stato, per, per lunghissimo tempo è stato chiamato come conferenziere proprio diciamo, a tempo pieno eh, negli ambienti anche più strani ha, ha, ha, è stato anche docente alla London School of Economics a un certo punto negli anni 90 cosa... Mm -hmm. eh, adesso fosse l'unico che, che aveva una finta laurea in architettura a 13 anni, eh, così come era naturalmente di casa in tutti i posti più strampalati, più alternativi del, della Gran Bretagna. Eh, però diciamo nel fare questo lui ha messo insieme con un fiuto e una competenza e una tenacia una specie di, come dire, quasi direi di controstoria dell'architettura della città. Eh, osservando il suo campo specifico che lui definiva sempre era quello diciamo, delle trasformazioni dell'urbanistica, della storia sociale dell'urbanistica delle dell architetture dell'urbanistica non, non ufficiali eh, però appunto il suo campo era in realtà anche più vasto perché poi si è occupato anche per esempio di modi di fare l'architettura in modo diverso dentro al quadro ufficiale, normale, professionale così come si è occupato di trovare quei famosi semi sotto la neve, che era un po' l'idea che a lui piaceva molto siloniana per descrivere ciò che è quella forma diciamo, di, di comportamento anatico che è già in atto che non attende la paligenesi ehm, così come appunto si è, si è, si è, come dire, è riuscito a trovarla nei posti più impensabili lui ha fatto un libro un'edizione molto popolare in Gran Bretagna sulla cattedrale di Chartres. Eh, perché diciamo, è, non solo per lui, ma c'è diciamo, un filone eh, del, degli arts and craft inglesi dell'Ottocento, di Ruskin, di Morris, eccetera, che è, è dello stesso Kropotkin che, che sposa tantissimo questa visione, che vede eh, la città medievale e l'arte medievale come uno dei punti più alti, in contrapposizione a tutta la, la, la, la storiografia classicista, eh, vede come uno dei punti più alti. Eh, espressione della, appunto, della forma di, di comunità autogenerata e autogovernata. Allora eh, siamo in un momento in cui se c'è una cosa che è quasi come dire, è sparita nel campo dell'architettura della città è, sono delle forme di alternativa alla architettura della megamacchina eh, cioè la, sembrerebbe praticamente sia difficile reperire in giro qualcosa che non sia a livello di anche, non solo di, come dire, di, di, di costruzioni di trasformazioni realizzate per, per realizzare le quali tendenzialmente ci vuole un sacco di soldi ma anche a livello di immaginario eh, siamo in un momento in cui c'è veramente poco altro che questo immaginario di quello che oggi viene chiamato real estate, cioè quello che una volta si chiamava la speculazione edilizia, insomma, che adesso ha una scala planetaria e fa parte del sistema della finanziarizzazione, eccetera. Ma diciamo questa architettura della, che è un'architettura dello spettacolo e della burocrazia contemporaneamente, ha veramente eh, colonizzato in profondità ogni possibile eh, forma di immaginario e si, si stenta veramente a trovare qualcosa che si discosti da questo Dai, dalle generazioni più giovani da quello che succede dentro l'università fino a, a quello che succede invece fuori nel mondo professionale eh, nella critica di architettura nelle pubblicazioni eccetera c'è veramente eh, pochissimo d'altro allora mi sembra che eh, una figura come Colin Ward è veramente un tesoro eccezionale perché è, è l'alterità totale e, ed è col suo lavoro appunto, la, la, una specie di collezione di tutte le pratiche possibili che, eh, che possono formare una, non che possono formare perché c'è già stato che possono rimettere in circolo dimostrare che c'è stato eh, e è possibile molto altro e su quello eh, anche all'interno di questa specie di collezione che lui lungo i decenni forma eh, è fantastico vedere la, la varietà di cose eh, che ha studiato a fondo uno dei suoi libri più splendidi è questo Arcadia for All fra l'altro lui era un grande titolista alcuni, molti libri suoi hanno dei titoli splendidi Arcadia for All un'Arcadia per tutti eh, che è, un libro un corposo in cui, un'attitudine da microstorico, ricostruisce la vicenda pochissimo nota di quella che lui chiama la, la Newtown a partire dagli anni 20 sulla costa sud-est dell'Inghilterra per varie ragioni contingenti che venivano dalla svalutazione dei terreni agricoli all'inizio all delle il sabato libero per gli operai e per gli artigiani del, eh, degli stand londinesi che erano a poca distanza più tardi la guerra e quindi la necessità di sfollare eccetera insomma è una, una stranissima eh, conurbazione che è arrivata ad avere 25.000 eh, abitanti eh, praticamente autocostruita e autogestita in diversi modi con e, e, e il libro è, è fra l'altro divertentissimo perché è l'epopea di tutte queste persone è un libro come dire, di architettura biografica nel senso che, che sia perché ogni casa ogni pezzo di casa ha, ha, assume una propria vita cioè ci sono de, la vita di una scala che viene portata da Londra in, uh, con mezzi di fortuna e viene rimontata eccetera ma anche perché è l'architettura la, della vita delle persone cioè come dire c'è un, tre, un treccio molto eh, molto bello e molto, molto toccante, tutta questa parte, che, per chi non, non ha mai letto questi libri che fa pensare a un approccio molto sociologico all'architettura, eh, non, eh, non, non spiega in realtà quanto Hollywood fosse anche grazie alle sue capacità e alla sua esperienza tecnica e alla sua cognizione del fatto che come dire, la differenza poi alla fine dell'architettura tanto quanto l'immaginario lo fa poi la sua traduzione pratica la sua capacità no, di, di chi la fa di, di risolvere i problemi come è sempre stato addirittura un problema di creare un ritardo. Eh, ecco, lui non, non, non dimentica le, le sue intrecce è sempre straordinariamente eh, interessante perché appunto non dimentica mai, anche quando parla degli aspetti più sociali, biografici, politici, eccetera, c'è sempre una profondissima competenza sugli aspetti pratici, concreti, tecnici addirittura dell'architettura. E in questo senso lui, tu Guffi parlavi del 2004 ma lui scriveva cose sui temi ecologici e sull'architettura ecologica negli anni 70 e negli anni 60. Lui per dire era uh, un fan scatenato di Hassan Fatih, che è stato un meraviglioso architetto egiziano, nato nel 1900, vissuto a lungo, morto nell'86, che negli anni 40 e 50 aveva fatto delle, aveva anche dopo, aveva fatto delle straordinarie esperienze di, eh, di architettura, tanto per cominciare eh, climatica ed energetica, cioè l'architettura che non diventava abitabile perché con l'aggiunta degli impianti e con il consumo dell'energia, ma che diventava abitabile per come era fatta. Cioè, I materiali, l'orientamento, la, eh, la conformazione producevano, come nell'architettura popolare dei millenni, producevano dei luoghi dove si poteva stare. E queste cose poi è andato a segnale negli Stati Uniti a San Martino negli anni 80, vecchissimo negli anni 70, era stato dei. Eh, e, appunto, diciamo, tutto que... e, e poi l'altra cosa importante che era un tema anche che, che, che sfiorava Goffredo, prima su questi temi dell'architettura, a San Fatì era una figura cruciale dell'idea di messa in discussione del portato coloniale dell'architettura moderna, che era un'architettura eh, occidentalocentrica che esportava le sue tecniche, i suoi materiali, i suoi modi di vivere. E, a San Fatì, appunto è stato un pioniere di questi temi e Quali Ward è uno che padroneggiava benissimo la sua, la sua opera i suoi scritti, i suoi studi quindi diciamo eh, per, per finire adesso non so che quanto eh, vabbè, 10. Ehm, no appunto perché per continuare un po' questo elenco dei, dei temi più strampalati di cui lui si è occupato eh, si è occupato di temi invece estremamente tecnici non ha potuto non occuparsi del tema dell'Unità nella seconda metà del secolo in Gran Bretagna è stato un tema cruciale, diciamo no? città costruite, ex novo eh, per opera statale, eccetera, fra l'altro era una posizione stranamente di difesa dell'Unità. Eh, ma eh, invece appunto da temi molto specificamente classicamente di discipline urbanistiche si è poi occupato l'ortismo per esempio molto prima che una cosa di cui gli intellettuali si occupavano eh, ha scritto un libro bellissimo si chiama The Allotment che è proprio un'analisi come diciamo un, critico, un serio critico di architettura invece di occuparsi solo delle grandi progetti griffati recensisce il capanno degli attrezzi costruito da da Pinco Pallino, no. le cose, con tutta la sua anche grammatica eh, tecnico-spaziale, tutte, tutte le sue, un altro tema è sfiorato eh, cruciale per Colin Ward, che qui era mezzo secolo avanti, era il tema del riuso, del riuso dei materiali, del riciclo dei materiali. Cioè questa, anche questa vicenda dell'Arcadia della, della, dell for all sulla costa sud-est. Era, eh, era tutta a base di riciclo era gente che, che appunto con, con, con i bombardamenti le cose eccetera si trasportava in bicicletta in pullman in no, modi più strappalati pezzi di cose recuperate in giro e c'erano gente che abitava, abitava, aveva queste specie di seconde case dei poveri abitava in vagoni ferroviari abitava in, in capanni militari ricostruiti, rimontati cioè, diciamo, era il festival dell'uso. Cioè, come quell'altro tema dell'ortismo eh, come forma diciamo, di, di desiderio di conquista di una vita all'aria aperta del proletariato, e dei, dei, dei, degli artigiani, degli eh, Un altro tema che lui ha trattato in chiave appunto dell'analisi territoriale e i modi di abitare il territorio è stato quello delle vacanze, delle prime vacanze, quindi dei campeggiatori. Prima le vacanze dei poveri eh, c'è un libro bellissimo che si chiama The Night Tunnels che è anche lì appunto, una ricostruzione storica di, di, di, diciamo, dei primordi del, del peggio avventuroso. Eh, ecco, diciamo che da questa, eh, da questa specie di veloce panoramica che per punto, abbiamo toccato solo alcuni temi ha scritto un libro fondamentale contro l'automobile tra l'altro lui non ha mai avuto la patente ma ti consiglio faccio una domanda sì. se ci puoi dire qualcosa di più su quello, sul suo atteggiamento non critico verso l'unità se... allora mi sembra che sono... <coughs> Non, non, non so risponderti bene, ma beh, allora, lui, da un lato, uno dei suoi chiodi fissi, tra l'altro, lui diceva: Io sono un propagandista, che dicevo cassetti pieni di citazioni. Ritagliava, non era neanche i tempi, ancora prima delle fotocopie, o, o figurati del computer che non ha mai imparato usare. Aveva i suoi ritagli, li incollava. Infatti, quando ho curato questo, questo libro qua, era un problema perché anche in questa enormità di scritti spessissimo lui trovava dei pezzi uguali in un testo e in un altro, ma magari 10, 15, 20 volte. Quindi magari era difficile scegliere in un'antologia una cosa in cui non ricomparissero 4, 5, 10 eh, passi. Eh, uno dei suoi temi era, eh, non, nessuno se lo ricorda, ma le discipline urbanistiche, quelle che poi sono diventate appunto la disciplina ufficiale, codificata, insegnata all'università, eccetera nascono in strettissimo rapporto con l'anarchismo eh, e lì c'è tutta la storia di dove un po' gli inizi, eh, soprattutto in Gran Bretagna, delle scienze territoriali avevano le loro radici. Quindi Patrick Geddes, che era una figura di anche lui non architetto perché era un biologo, è stato fra i primi come dire, a occuparsi di, di questa idea della della pianificazione territoriale cioè diciamo un'organizzazione a, a scala vasta nell'ottocento aveva rapporti con con Proporti con i fratelli Replus eh, e con varie altre le eh, e da lì anche tutti gli altri padri dell'urbanistica dell'idea delle città Giardino Howard eccetera era tutta gente che aveva dei dialoghi molto avvicinati con, ecco, diciamo che in parte lui diceva questo che la, quindi anche l'idea delle New Towns veniva da un'idea che era intrisa di principi libertari. E poi dice che mi sembra di ricordare che eh, alla fine eh, ci fosse un po' di spregio da parte soprattutto della sinistra del marxista, eccetera, verso gli esiti, eh, laburista poi, verso gli esiti autocritica in qualche modo, verso gli esiti del, del New Town. Ehm, che, che invece in qualche modo lui difendeva come esperienza di. come spazio possibile anche di. Esatto, che di in qualche stesse, modo era stata una cosa di... che aveva, aveva funzionato eh, con molte critiche. <coughs> Però eh. diciamo, adesso non, non so risponderti bene. Eh, Basta, io direi che più o meno quello che, che avevo da dirlo. È... Va bene, grazie sì. La eh, Così mi fece diventare pazzo per ritrovare il DVD del film Vittorio de Sica, Il tetto, che lui amava moltissimo, aveva eh? visto in gioventù, voleva rivederlo per farsi delle elezioni. Il tetto racconta la storia, è una legge che venne fatta in Italia dopo la guerra rispetto alla crisi degli alloggi, per cui se qualcuno si costruiva una casa, una capanna abitabile in una, notte, in una notte, quella casa era legittima, era riconosciuta legalmente. La storia e le baracche di Roma, la, la, la periferia romana era in invasa da questo, da questo modello. Il film racconta di una coppia di giovani che con l'aiuto di vicinato, amici, parenti, eccetera, in una notte si costruiscono una casa, cioè di fatto una baracca, però una una casa abitabile che poi arriva nella... no, nel, nel libro che abbiamo fatto nell'antologia c'è un testo che è solo su questa tradizione delle case costruite in Milano Nostre di cui lui va vale a rintracciare casi molto diversi, per esempio c'è una parte su questo principio in Turchia Mm -hmm. quindi non è solo una legge no, italiana c'è solo... tutto in rapporto su questa situazione questa stessa logica in Bretagna qui una specie, scopre una specie di filone internazionale di case costruite in una notte che poi lui sostiene che in qualche modo continua nelle favelas e nelle bidonville anche negli anni 90 quando scriveva questo pezzo, cioè che c'è ancora una forma di tacito rispetto se uno riesce a, costruire, a portare a terra però in qualche paese la, non basta avere il tetto finito sì. ma ci deve essere anche il cammino di sì. funzione ci deve essere il fuoco che riuscirà a sì. creare ah, io, io eh, mi trovo molto in sintonia con quanto ho detto fin qui perché almeno nella lettura del, già del libro che aveva citato Loffredo eh, e poi nella, in questa antologia di educazione strumentale anche in altri scritti che si trovano in altri testi dell'eutra in cui comunque il tema dell'educazione eh, emerge come importante per Colin e eh, anzi dichiaratamente eh, ricorda quanto sia centrale l'anarchismo e tutto il pensiero eh, anarchico. Eh, volevo soffermarmi su quello che a me personalmente ogni volta che lo leggo e lo rileggo colpisce da eh, come potente, veramente potente. Cioè secondo me, poi magari eh, ci saranno divergenze, ma Borg non è un pedagogista, cioè non, non, non definisce una teoria pedagogica, non, non è pensabile eh, un Colin Bohr che insegna la scienza dell'educazione e l'apprendimento. Cioè, eh, non va a parare in una formalizzazione no? che si cristallizza e che stabilisce cos'è il bambino come apprende il bambino eccetera eccetera anzi per certi versi manifestano una certa idiosincrasia verso gli esperti come lo fa anche Ivan Illich ma non nel senso che gli esperti non siano necessari non noto, cioè, se in più non deve operare mi auguro che, che non dica vediamo un po' dove l'appendice cioè prova a caso a, a, a cercarla eh, evidentemente ma quello L'idea dell'esperto del, dell che anche gli si dice è quello del concetto che noi ormai abbiamo talmente proiettato la delega all'esperto rispetto all'organizzazione e alla soddisfazione di un proprio bisogno, in questo caso l'apprendimento, E questa è la critica che, che anche Colin muove. E eh, non solo non è un pedagogista, ma in realtà la sua riflessione è fortemente ancorata alla realtà, ad esperienze concrete, a possibilità concrete. Quindi veramente eh, rileggere continuamente il per me è un esercizio eh, è di una ricchezza continua perché rintraccio, eh, lo, la dico in una formula che può sembrare paradossale, è come se eh, non è possibile che rende possibile reale, ma è reale che rende possibile possibile. Cioè ci sono delle esperienze concrete che ci dicono che una possibilità diversa di auto-organizzazione sociale c'è, si dà, si è data e quindi può darsi. Anche in ambito educativo, come nell'ambito probabilmente de dell'architettura, come nell'ambito della eh, sanità, no? Fa anche una serie di riflessioni su questo: di quando il welfare entra in Inghilterra a diventare un sistema governato dallo Stato e scompagina esperienze, no? Di auto-organizzazione rispetto alla, alla, alla, al problema della, della cura e della sanità, e questo vale anche per l'educazione, quindi eh, eh, è veramente di una ricchezza perché la sua riflessione di critica rispetto all'esistente, come è già stato detto, non è semplicemente di natura teorica, ma è una critica che viene continuamente validata dal racconto di esperienze concrete. E questo per me oggi effettivamente è un'eredità eh, sì, sì, sì, che, che va assolutamente raccolta e di capire come in che termini per noi oggi può valere rispetto a ciò che chiamiamo scuola, eh, comunque educazione ed apprendimento. Eh, lui parla anche, eh, lo trovo una definizione bellissima, di queste esperienze concrete che chiama anche piccole rivoluzioni, che si lega un po' anche al concetto dei semi sotto la neve, cioè eh, è possibile compiere delle piccole rivoluzioni e queste piccole rivoluzioni, il primo termine, non è sminuito, non è che diminuisce la portata, perché a esse, dice, portano felicità a chi, a chi le compie, altro termine centrale, centrale già in Goodwin, centrale in gran parte, pensiamo che oggi se dovessimo pensare alla scuola che conosciamo, che abbiamo vissuto, credo che tutti, non so quanti insegnanti ci siano, ma credo che quasi tutti siano stati almeno studenti o studentesse, se dobbiamo pensare alla scuola come luogo che si prende cura della felicità dei soggetti, Credo che non ci sia un riconoscimento di quel luogo e di questo termine come, come abbinabile Ecco, invece, ebbene, eh, per o riguarda, in questo solco che va da Goodwin fino a Goodman Questa parola è parola che, che è di senso, ma di senso concreto, di senso reale Le piccole evoluzioni sono possibili e hanno effettivamente come obiettivo e come pratica possibile quella di una vita felice eh, Ricordo a margine, per chi volesse andarlo eh, a vedere, il bel documentario di, di De Seta su Mario Lodi in classe, a Rodi Piadena, e la frase finale di, di Mario Lodi dice proprio questo, no? in fondo un bambino ha diritto a essere felice e nessuna società glielo può impedire. E, e se lo vedete ancora oggi lavorare insieme ai bambini, capite come effettivamente una pratica concreta di relazione dialogica, non trasmissiva, non autoritaria, aperta a quell'incidentalità che fa nascere la curiosità e l'interesse, perché è altra cosa centrale per Worda, come in parte anche, ha eh, ragione Goffredo, forse dire anche in Italia abbiamo avuto delle esperienze, forse potremmo anche richiamare eh, Lamberto Borghi, il MCE, perché Lamberto Borghi ha scritto su scuola città, insomma, eh, ci sono e forse possiamo oggi ancora richiamarle alla memoria e riprenderle come chance da mettere in gioco oggi. Con l'avvertenza appunto che è qui e ora che eh, ciascuno e ciascuno di noi, se eh, volesse entrare nel merito di che cos'è oggi il bisogno di apprendimento ed educazione per bambini e bambine, grazie, grazie, potrebbe dar forma ha forme auto-organizzate differenti da quelle esistenti perché non c'è un progetto politico lui riprende l'affermazione di Erzeno no? che dice un fine effettivamente remoto non ha fatto un fine, un inganno quindi noi qui e ora, come ricordava Goffredo dice, possiamo realizzare piccole rivoluzioni eh, è chiaro che il solco in cui si pone da Goodwin a Goodwin, scusatemi è anche un solco che dichiara che quando la storia, per caso con la nascita degli stati nazionali, eh, sono i governi e dello Stato che incomincia a farsi carico dell'educazione, eh, incominciano eh, effettivamente i guai. No? Certo Però eh, è anche vero che, eh, almeno dichiaratamente, rispetto a questa questione dello Stato, mi sembra che con il World fa riferimento a un'affermazione di Gustav Landauer che, che, che, che vorrei citare, cioè lo Stato non è qualcosa che può essere distrutto da una rivoluzione, è una condizione, un rapporto tra gli esseri umani, un modo di comportarsi, può essere distrutto contraendo altri rapporti, comportandosi in modo diverso. Quindi eh, già riprendere questo Landauer vuol dire dire attenzione, non è che dobbiamo fare eh, l'attacco al cuore dello Stato cioè, dobbiamo proprio vedere di comporre realtà diverse e quindi anche come dire, rinnovare un immaginario proprio eh, come dire, decolonizzare l'immaginario come abbiamo già visto anche rispetto all'architettura anche rispetto all'apprendimento dobbiamo decolonizzarlo fare un lavoro di pulizia che, che non è già esercizio facile per ciascuno di noi avendo attraversato anche quella determinata esperienza di scuola e quella determinata esperienza di apprendimento che si vuole come unica Quindi dobbiamo fare un grande lavoro di decolonizzazione del nostro immaginario di riformulazione di un immaginario differente che però non avrebbe e non può avere forza se non si accompagna anche a pratiche reali e concrete di esperienze che vi corrispondono questo secondo me è la forza del, del, della, della, nel leggere con i bordi io vedo questo tenersi insieme di una possibilità di contemporaneamente agire e rinnovare l'immaginario e in fondo quindi in questo modo darsi la possibilità di rifondare un immaginario diverso e quindi anche una realtà diversa. E la critica verso il sistema scolastico di Stato lui la ripercorre riprendendo eh, in piena assonanza quanto già a fine Settecento scriveva William Goodwin, Goodwin sulla giustizia politica. Cioè, in fondo, cosa accade quando gli stati nazionali si avvocano a sé la eh, organizzazione e strutturazione del, del sistema scolastico? Uno, come diceva Goodwin il problema della permanenza e della conservazione, cioè l'istituzione, la scuola tenderà necessariamente cioè Rudy, a un'autoreferenzialità e alla fine a dover più come dire, giustificare la sua stessa esistenza che effettivamente eh, comporre pratiche ed esperienze di reale apprendimento eh, per, per, per i soggetti che, che, che la vivono quotidianamente. E devo dirvi che come insegnante è tristemente vero da, da, da, dal fine settecento ad oggi eh, anzi forse in questi ultimi anni la mia esperienza personale in questi ultimi vent'anni io ho iniziato a insegnare nel 79 che ero ancora studente e, e, e ancora sono uh, nella scuola um, a insegnare il mio amico Filippo Tosati direbbe una pena detettiva lunga ma comunque <ride> al di là di questa battuta eh, devo dire che in questi ultimi vent'anni la scuola addirittura è regredita rispetto L'anno prima di, di, di morire, in un'intervista della Repubblica, eh, molto eh, amaramente ha detto abbiamo perso, eh, la, la, la scuola dei, dei programmi, la scuola del, del, del, del, ha vinto, no, l'ha ammesso, ammesso, effettivamente l'ha ammesso. E, e questo in buona parte anche perché alla fine questa autoreferenzialità produce una macchina che eh, replica se stessa e, e che quindi ha bisogno di eh, automantenersi, no? così com'è. Dall'altro lato, l'altro punto di vista di critica al sistema scolastico è che la sua forma organizzativa gerarchica, autoritaria, dove il riconoscimento dell'autorità che il bambino o il ragazzo può avere nell'adulto non è un riconoscimento a partire dalla relazione, ma a partire da un ruolo definito. Quindi, è perché è quel ruolo che il discente non può far altro che riconoscerlo come autorità. Da un po' di anni nella scuola dove insegno io, prima non accadeva, i ragazzi entrano in classe, eh, scusate, gli insegnanti in e i ragazzi si alzano in piedi. Voi direte, nulla di male. A me, a me è capitato di entrare in classe, questo già anni fa quando è capitato la prima volta, i ragazzi si sono alzati, e io li ho guardato e ho detto, ah, scusate, perché vi siete alzati qua? È per rispetto. Dico io, ah grazie, ma l'avete deciso voi, c'è cioè un moto di... No, ci cioè, hanno detto che dobbiamo farlo. Dico io, allora aspetta, eh, parliamone. Cioè, eh, eh, <ride> capite, cioè, nel, nel 2020 eh, siamo ancora in una scuola che eh, produce queste forme di relazione. È noto, credo, a tutti voi che la prima cosa che si apprende nell'infanzia nell e anche nella prima adolescenza, e un po' meno si comincia nell'adolescenza a ad essere ancora frattali, non è tanto la materia, ma proprio la forma della relazione che si compone. Eh? E quindi, da questo punto di vista, Giacomo mi diceva, e con il Gold lo sostiene anche lui, questo induce a passività, a indifferenza, questa organizzativa gerarchica e autoritaria. Con ruoli preassegnati e con contenuti preordinati non può che produrre passività e indifferenza. Quanto nel libro di testo il ragazzo è vivo dentro lì? Assai poco di fatto, no? Allora, eh, io ho visto le trasformazioni della scuola, eh, e qui faccio una piccola digressione eh, come dire, sulla relazione tra. Eh, Forme di pratica educativa, di apprendimento e tecnologia Allora, siamo passati dai registratori, poi c'erano i videoproiettori, poi c'erano i VHS, poi il TV poi c'era questo, adesso ci sono le lavagne interattive multimediali, eccetera eccetera Se voi entrate oggi in una classe dotata di questi mezzi straordinari che in realtà, eh, sui quali ci potrebbero aprire veramente eh, forme di relazione differente siamo ancora alla lezione frontale solo dotata di slide, PowerPoint, video di tè, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siamo ancora a una trasmissività e quindi a una passività del soggetto che riceve un sapere predefinito e pre-routinare. Allora, il Cori World, come dicevo prima, eh, non solo teorizza alcune cose sulla relazione educativa, ma le lega a esempi concreti e li riprende da epoche storiche anche differenti. Ve ne riporto solo alcuni. A metà del XIX secolo le eh, famiglie di proletari gli viene offerta la possibilità, perché nel 1970 in Inghilterra si crea una scuola nazionale che diventa obbligatoria, eccetera, eccetera, di entrare a far parte no, di questo tipo di servizio viene erogato e con grande stupore buona parte delle famiglie però, non mandano i loro figli in questa offerta no, di, di, di scuola eh, di Stato, per mantenerle ancora nelle scuole che si chiamano private school, scuole private, ma non nel senso che, che diciamo oggi. Alcuni hanno sostenuto che, ecco, perché in realtà il proprietario ha bisogno di un reddito, il figlio no, eh, produce reddito, se vai in una scuola obbligatoria che lo tiene lì tutto il giorno a scuola abbiamo una. Studi più approfonditi invece hanno individuato quali sono i motivi e i motivi benedetti. Sono scuole piccole, sono vicino a casa, più attenti al singolo allievo, sono informali, cioè accettavano assenze, ritardi, non c'erano i registri, non separavano gli allievi in base al sesso e l'età l'insegnamento era individuale, cioè legato al singolo bambino e e non autoritario e soprattutto appartenevano alla comunità locale cioè, allora è chiaro che queste scelte e, e addirittura quello studio ha verificato che un terzo delle famiglie autoritarie mandava in queste esperienze i figli, quindi non è che non, i genitori non avessero eh, come dire a cura la premura della, della, della crescita culturale, sociale e civile dei propri figli ma hanno scelto di stare ancora in queste forme di piccole comunità educanti piuttosto che in queste mega macchine del sistema eh, che veniva loro proposto tenete presente che nella scuola dove, eh, ma lo sapete tutti, dove insegno io oggi siamo 1400 studenti sapete che anni fa ci fu proprio la decisione del governo di accorpare le scuole piccole per farle diventare queste grandi macchine no? burocratizzate con grossi problemi di risorse economiche evidentemente e con scarsa capacità di, di, di, di autogoverno perché è chiaro che più tu ingrandisci i numeri e più effettivamente i problemi di, di, di, di, di, di pratiche che siano autogovernate eh, si pongono anche per chi ha una visione anatica eh, effettivamente no? Cioè 1.400 studenti, 150 insegnanti, è una cosa assolutamente folle. Allora, un secondo esempio lo riprende nella Bristol School dopo la prima guerra mondiale, e anche lì Edward O'Neill fa questa scuola dove i ragazzi che non vogliono lasciare, che di fatti finita la lezione eccetera, non abbandono scuola, ci tornano addirittura con i genitori, con i, con i, figli, con i fratelli, con le sorelle non ha orari e programmi eh, o se ci sono hanno un ruolo significante, una scuola comunitaria assomiglia più a un'accademia popolare e i ragazzi appunto tornano in aula anche dopo l'orario di lezione insieme ai genitori allora anche qui dopo la prima guerra mondiale una scuola elementare nel Lancaster offre una possibilità diversa dal sistema e quindi ancora una volta che ci narra un'esperienza concreta possibile che negli anni 60-70 ancora un altro, altri esempi dove eh, si creano gruppi che creano delle scuole libere fa l'esempio della White Line of Free School che dal 72 al 90 vive eh, e qui anche eh, ulteriormente l'esperienza allora leggendo il libro di voi cosa emerge? emerge che Certo, ci sono motivi che sono anche eh, storicamente determinati e anche casuali, come dicevi tu prima, di quella eh, per te i terreni. Sono, cioè, ci sono dei fattori che a volte rendono più favorevole la possibilità di un'emergenza autogestita, autorganizzata di esperienze e altri probabilmente nella storia e nel contesto geopolitico meno. Però questo vuol dire che, segni sotto la neve o piccole evoluzioni sono esistite, esistono e sono possibili concludo facendo riferimento io al, al, al, al legame con, con eh, Paul Goodman da cui appunto con Conimbor riprende questo concetto dell'educazione occidentale dell'apprendimento occidentale e, e, e il pensiero di Goodman è, è, è preciso su questo eh, anche rispetto a quanto dicevo prima Edward eh, dice, in fondo la soluzione di Gutmann è geniale. Ha ah, un passaggio che fa, che, su cui sarebbe interessante anche riflettere oggi, è su quanto effettivamente quanto ogni Stato investe in spesa pubblica per la scuola eh, sia effettivamente eh, più che occasione di giustizia sociale, di giustizia sociale scusate, è piuttosto un'ingiustizia sociale, perché andando a vedere fra dispersione scolastica, eccetera, eccetera, alla fine... Quello che costa uno studente laureato che si laurea, che fa l'università, eh, è un costo che va tutto a vantaggio di, di ceti sociali che effettivamente all'università riescono ad arrivarci e hanno accesso. No? E, e questa è anche un una riflessione interessante, infatti Paul Goodman dice forse questi soldi lo Stato spende sarebbe meglio che li desse direttamente ai ragazzi, eh, ai bambini, bambini e alle bambine e producessero le esperienze indipendenti Comunque in ogni caso l'idea che Guzman ha è quella di decentralizzare la scuola organizzandola in piccole unità e World la riprende: dice: 20-50 bambini. Eh, una delle scuole che fa parte di questa rete è a Genova. E quando è nata ha avuto, come spesso accade in queste esperienze, molti problemi prima di comporsi, di partire, di realizzarsi. Alla fine sembrava partita, poi ci sono stati problemi nel gruppo che l'aveva costituita, sembrava disfarsi. E invece tenacemente i bambini e una diciamo, compagnatrice, adulta, eccetera, hanno detto no, noi cerchiamo di andare avanti. E cosa hanno fatto? Hanno passato un anno nella città di Genova... Eh, usando la città usandola nel senso dell'uso che ne fanno i bambini cioè andando nei vari spazi e poi andando a volte nel bar a volte nel, nel, in un centro sociale a volte una, e facendo in biblioteca e facendo di questa esperienza l'esperienza della propria autoformazione del proprio apprendere è vero che poi dopo un anno ci raccontava Manuela i bambini hanno cominciato a dire ma Mettiamo tana da qualche parte, cioè, questa, questo nomadismo effettivamente li, li ha affaticato anche i bambini e le in carità. Ma qui va aggiunta una cosa a cui poi magari torneremo. A me il libro di Colin Ward è piaciuto e Colin Ward stesso lo dichiara per le fotografie, quelle originali. E lui dice adesso non ricordo il nome della fotografa, dice che deve molto a quella fotografa veramente guardatele quelle foto cioè, io ho stampato solo quella di copertina non ho avuto tempo di stampare le altre perché c'è una del e a me ricorda la mia infanzia cioè io sono cresciuto in strada io sono, ho avuto lo dico con tutta franchezza la fortuna di questo in strada tra il ponte da Ghisolfa eccetera eccetera noi ho, ho rotto un asse di, un, di una Vecchia barriera discoteca all'aperto, chiusa per prostituzione e droga dalle forze dell'ordine, e poi era diventata una selva, la una chiamavano le rovine. No? E noi, rotto un asse, entravamo dentro e facevamo le nostre guerre tra bande. Ho detto un articoletto sulla rivista anarchica perché Paolo Fenzi, discutendo una volta sul bullismo, essendo un insegnante, il bullismo io ho detto il mio personale pensiero, mi ha chiesto di scrivere questo articolo, si diceva la mannaia del nonno, perché io dicevo a mia madre, mamma vado a giocare a Romina, prendevo la mannaia, me la mettevo nella giacca e andavo giù. Ma e madre diceva stai attento, fai attenzione a non farti male ad altri, non farti male tu eccetera. Ma la mannaia non, non è mai passato per la mente che potesse essere un qualcosa di agito nei confronti di un amico o di un nemico perché c'erano le mani. Mi serviva a rompere dei rami per arrivare su questo grande salice e fare la nostra tettoia per avvistare i nemici prima che arrivassero e quindi organizzare l'autodifesa. Allora, i bambini oggi li vedete in strada. Francamente no, non dico con la mannaia perché questo forse <ride> ha sconvolto oh, la platea, ma eh, la mannaia no, non si può essere diveso nel di Comunque tornando a, a, a questo eh, e concludo, quindi piccole realtà, dislocate in ambienti differenti nella città, l'abolizione dell'obbligo di frequenza e queste cose è chiaro che sono delle piccole rivoluzioni, ma effettivamente possono dar campo a esperienze, come si sta cercando di fare eh, anche con queste esperienze di Darella, che effettivamente cambiano eh, non solo i paradigmi, nel senso che cambiano l'immaginario con, e contemporaneamente danno forma a esperienze concrete. Ecco, questa forse è l'eredità maggiore che, che, che a me sembra di poter dire eh, che... Ci lascia con il World. L'ultima nota è quella dell'educazione occidentale. Apprendere è direi che è quasi un bisogno fisiologico dell'essere umano. Cioè non è, non è, è un, anzi, forse eh, apprendimento e vita sono dei sinonimi per me, lo cioè diceva non, non, non è. Non è, non è a volte con i ragazzi mi trovo a confrontarmi e a riflettere su come possa essere possibile che si sia persa quella vivacità che il bambino manifesta, no? della de, de curiosità su ogni cosa. Eh, io mi confronto quotidianamente con ragazzi tra i 16 e i 19, anzi da un po' di anni, vabbè non ho più le classi ma questa è un'altra questione, grazie alla Germini, ma nel eh, eh, triennio, quindi un po' più grandicelli. Ed effettivamente la luce del, del, della curiosità, della domanda è spenta, è spenta, effettivamente è spenta. Cioè 13 anni di scolarizzazione forzata, quel bisogno naturale, passatemi questo termine, o diciamo un termine ormai desueto e quasi considerato negativo, ma secondo me invece lo è tutt'altro spontaneo, no? del, del, del desiderio di apprendere e di conoscere è spento. Ecco, l'educazione occidentale invece dice l'opposto. È su lì che si appoggia ogni possibile apprendimento e questa curiosità e questa meraviglia nei confronti del mondo non è un apprendere qualcosa sul mondo ma nel mondo, nell'incontrare il mondo. E' questo è il concetto, quindi è un'istruzione incidentale, casuale, prevalentemente è un apprendimento extrascolastico, quello che oggi chiamano apprendimento informale. Attraverso il gioco, dice delle cose stupende Colin Ward sul gioco, sul gioco come conflitto dei bambini nei confronti degli adulti, no? C'è, non so cosa pensi con Fredo secondo me è un bel film che era Florida Project dove si vedono questi bambini che effettivamente usano il territorio in termini estremamente liberi e è proprio di aperto conflitto. Colin Ward racconta anche di quando... Nati una, adesso non ricordo dove erano contestualizzati geograficamente dei grandi palazzoni, i bambini cominciano a giocare a bloccare gli ascensori. Così questi palazzoni <ride> sono tutti piani, gli adulti si ritrovano a dover fare le scale a piedi perché i bambini continuano a bloccare gli ascensori. Anche in quel fine si deve dire che spengono tutta la corrente elettrica di questo progetto, vuol dire in americano casa popolare, dai botti di Allora, eh, Questa eh, dimensione della informalità dell'apprendimento secondo me è un'altra eredità che dobbiamo assolutamente raccogliere. Erano delle persone che vivevano in strada, il maestro, dieci centesimi, eh, i bambini lo avvicinavano stavano lì e ascoltavano la sua, eh, gli ponevano domande e lui praticamente eh, gli dava l'opportunità di apprendere delle cose per 10 centesimi. Questo maestro 10 centesimi, peraltro anche anarchico, poi è stato eh, messo, eh, finito in galera e, e non ha potuto svolgere quell'opera di, di, di, di, di educazione, di, di, di, di insegnamento. Per dire che anche in contesti così marginali, per Coning World, l'apprendimento è un apprendimento reale. Ecco, tutto qua, ecco, finito. Siamo a allora, abbiamo visto Colin Ward non architetto, non pedagogista, ma sicuramente invece anarchico, senza nome. Nei primi tre interventi diciamo che già si è vista un po' tutta la sfaccettatura di quello che stato il lavoro della persona di Colin, leggo cinque righe che ho già trovato e, e poi lascio che eh, danno un po' l'idea, mettono insieme tutti questi pezzi e fanno capire come appunto la, eh, la preoccupazione comunque di fondo di Colin Ward fosse quella di eh, del militante anatico, perché penso che abbiamo visto comunque si racchiudevano in una visione del mondo. I molti anni in cui ho cercato di diffondere le idee libertarie mi hanno convinto che il modo migliore per convincere la gente a prendere in considerazione l'approccio anarchico è quello di basarsi sull'esperienza delle reti di relazioni informali, temporanee, autogestite, che di fatto rendono possibile la comunità umana più che sul rifiuto in toto della società esistente sulla prefigurazione di una società futura in cui qualche diversa umanità vivrà in perfetta armonia che è esattamente quello un po che abbiamo già visto adesso lascio la parola a Francesco che forse ci spiegherà ancora meglio qual è questa grande preoccupazione di Colin Ward, anche storica nella, in una riformulazione del pensiero anatico in chiave moderna e contemporanea grazie caro Andrea la fortuna di parlare per ultimi è che puoi parlare poco perché le persone che sono in sala sono satome probabilmente quindi io parlerò pochissimo al di là della battuta soprattutto perché come hai giustamente detto tu tante cose sono già state dette quindi è inutile ripeterle, ecco, quelle che caratterizzano l'anarchismo di Colin Ward eh, persona anche umanamente straordinaria questo è un aspetto che ci tengo a sottolineare e eh, il mio primo impatto con Colin Ward è stato ovviamente con la lettura del libro Anarchia come organizzazione. Gli anarchici, questo libro è stato pubblicato in Italia nei primi anni 70, 73 mi pare, in Italia è il 76 76, era già il 76 vabbè. era già il 76 e allora voglio dire solo questo quando ho letto questo libro per la prima volta io ero un militante anarchico, tutto, tutto tombo come si usava in quegli anni confesso che non avevo capito la portata di quello che c'era scritto dentro quel libro, l'ho capito cammin facendo e questo mi, mi porta a ringraziare pubblicamente chi quel libro ha pubblicato e ha voluto fortemente contro tutto il grande eh, pathos dell'anarchismo allora contemporaneo che non capiva niente di tutte queste cose e quindi dobbiamo tutto questa, questo lavoro ad Amedeo Bertolo che ha fondato l'Eutera e che prima gestiva la casa editrice d'antistato è giusto ricordare perché altrimenti ci dimentichiamo della de, de de contestualizzazione di quando avvengono le cose in quegli anni pubblicare quel libro era un atto di non solo di lungimiranza ovviamente, ma anche un atto di coraggio intellettuale e politico perché significava mettere gli anarchici di fronte ad una prospettiva radicalmente diversa da quella che era la vulgata del pensiero anarchico, così come si era sviluppato nel corso di 100-150 anni di storia. Perché dico questo? Dico questo perché l'anarchismo di Colin Ward è esattamente quello che avete sentito raccontare fin qui, e cioè è il capovolgimento della prospettiva classica come nella prospettiva classica di ogni movimento che si considera rivoluzionario e che quindi tende ad un cambiamento radicale della società nella quale opera. In che senso? Nel senso che mentre prima di Colin Ward, non è vero prima di Colin Ward, ma insomma con questo libro l'abbiamo avuto in maniera forte nella sua attualizzazione dell'epoca, ma ancora oggi attuale, prima di allora, L'anarchismo, come ripeto qualsiasi prospettiva di società futura era appunto una prospettiva di società futura e cioè vivevamo stagioni di lotte politiche e di militanza politica tutte tese ad aspettare il sol dell'Avenier cioè quell'evento catartico la rivoluzione con la R maiuscola che avrebbe creato il mondo nuovo e quindi anche l'uomo nuovo Colin Ward ci dice che tutta Collingworth dice chiaramente l'anarchia non è all'ordine del giorno, non si realizzerà mai, ma il mio compito, che sono anarchico, dice Collingworth, è quello di mettere nella società nella quale vivo un tasso maggiore di anarchismo di quanto sia possibile progettare e pensare. E guardate che questo, per le teste anche da questo punto di vista, in parte un po' bacate come la mia, è stata una rivoluzione a 360 gradi, una rivoluzione copernicana della prospettiva. Ecco perché dico che pubblicare un libro come anarchia, come organizzazione in quegli anni, solo l'intelligenza politica e la lungimiranza di compagni, di Eleutra, ed in particolar modo di chi quel libro scelse, per la sua vocazione di curiosità e di, eh, e di interesse e di apertura mentale questa di Amedeo Bravo quindi questo è un, un, un riconoscimento che gli dobbiamo assolutamente perché altrimenti molti di noi non avrebbero probabilmente mai conosciuto Colin Ward e questa sarebbe stata una grossa perdita per tutti quanti. quando a Colin chiedevano a proposito delle citazioni che ricorrono frequenti nei suoi scritti, e quando gli chiedevano di spiegare che cos'era l'anarchia, Colling si rifaceva ad una definizione molto bella, secondo me ancora estremamente attuale, di Kropotkin, che Kropotkin scrisse nell'enciclopedia britannica nella nona edizione, cioè nel 1910. E questa definizione che vorrei leggervi, che è brevissima, la trovo ancora straordinariamente interessante. Sulla quale credo dovremmo partire non stasera, eccetera, insomma, no. Eh, ripeto, volevo essere breve. Allora, anarchism è il titolo, no? il nome attribuito ad un principio o teoria di vita e condotta in base al quale la società è concepita senza governo. In tale società l'armonia è ottenuta non attraverso la sottomissione alla legge o l'obbedienza a qualche autorità, ma per liberi accordi conclusi tra vari gruppi territoriali e professionali liberamente costituiti per la produzione e il consumo e anche per il soddisfacimento dell'infinita varietà di esigenze e aspirazioni di un essere civile io credo che non esista una definizione più bella e ringrazio Colin anche da questo punto di vista perché con la sua straordinaria semplicità Colin si è sempre considerato un semplice propagandista un divulgatore mai ha sempre in qualche modo avuto una versione, lo dice anche tra le righe quando parla per esempio nelle conversazioni eh, eh, con Godway no? che gli chiede Guchkin, che gli chiede di tanti altri con quella delicatezza che solo un signore veramente un, un lordo nel vero senso della parola inglese sa fare cioè dire le cose senza essere offensivo senza essere eh, indelicato no? io non sono ehm, portato per le astrazioni per tutte queste teorie adesso io eh, dico con parole mie i suoi concetti no? ecco. quindi questa è la, la sua essenzialità seconda, dico tre cose solo Seconda cosa, straordinaria, nel 1961 Colin Ward scrive un articolo per la rivista anarchica Freedom, la quale era entrato come collaboratore fin dall'inizio quando eh, arriva a Londra dopo il servizio militare e si unisce a quel cenacolo straordinario di intellettuali anarchici che c'erano era, in quel periodo, Herbert Reed, George Woodcock, eh, Samson eh, Vernon Richards eh, Maria Luisa Berneri cioè, vorrei dire di Gotha quasi no? de, de, de, e scrive entra in questo e scrive questo articolo straordinariamente interessante perché dice questo il tema che affronto ed è una relazione che fa e ad una conferenza pubblica e dice il tema che affronto in questo simposio è, siamo nel 1961, siamo sufficientemente rispettabili e con questa domanda non intendo interrogarmi sul nostro abbigliamento, sulla conformità della nostra vita privata, agli standard statistici o sul modo in cui ci guadagniamo da vivere, ma sulla qualità delle nostre idee anarchiche Se esse siano cioè, Meritevoli di rispetto E vi pare una sfida di poco conto questa Pensare All'anarchismo Ponendosi il problema Se l'anarchismo sia Una teoria rispettabile E che cosa voleva dire Colin Ward con questa frase Con questa rispettabilità Voleva dire quello che spiegherà nel corso dell'articolo esattamente questo, se cioè gli anarchici sono credibili, perché hanno delle suggestioni, delle idee, delle pratiche, degli esempi da poter offrire a tutti i problemi che gli uomini e le donne di tutte le età si trovano a dover vivere nella loro vita quotidiana. Questo è il capovolgimento di quella prospettiva ottocentesca rivoluzionaria che pensa alla trasformazione solo come qualcosa che deve avvenire ad un certo punto attraverso, tra l'altro, un evento catastrofico. Dice, il mio compito è quello di aumentare il tasso di anarchismo nella società. Vuol dire capovolgere veramente la prospettiva classica. Questa è la sua straordinaria potenza. Terza cosa è questa, che io trovo che non è stata detta e quindi la dico. Cory Ward, il suo autore anarchico più citato è Kropotkin, cita Bakunin solo in, un, in quel capitolo, in un capitolo del libro che aveva pubblicato la Oxford Press, quello che abbiamo tradotto poi con il neutra, l'anarchia sul capitoletto sul federalismo, dove lui dice il prossimo libro che se potessi scrivere nelle conversazioni sarebbe sul federalismo perché è un tema che è... Va bene, dice, ehm, Colling World ha una serie di riferimenti che sono anche questi, a parte Godwin per l'educazione, tu <coughs> hai i no? suoi riferimenti nell'architettura dei hai detto Eccetera, Meribur Stonecraft la compagna di William Walker per l'emancipazione delle donne, eccetera, eccetera, ha una serie di riferimenti che non sono tradizionalmente anarchici. E non parlo solo di tutte le cose che stra giuste che ha detto Goffredo prima, parlo proprio di grandi santoni. Se vogliamo, Herbert Herzen non è mai stato un riferimento tradizionale dell'anarchismo. Ma lo prende a prime mani, lo attualizza, prende le cose più interessanti, voi sapete. Che Erzeng era sì in rapporto con Bakunin, ma avevano una visione diversa della prospettiva politica, in parte coincideva, ma in parte no. Martin Buber Martin Buber, e tutto quel filone di pensiero pre-sionista, anzi contro anche per certi aspetti il sionismo. Martin Buber, ecco, e li cita a piene mani e estrapolando alcune suggestioni che gli servono poi per sviluppare un argomento lui così faceva, no? prendeva una frase, una frase che riteneva condensasse bene un, un, una problematica e la sviluppava, la attualizzava continuamente attraverso studi contemporanei guardate che Colin Ward a casa sua non aveva una biblioteca andava in biblioteca a leggere non aveva la macchina girava solo con i mezzi pubblici e, eh, ha, fatto vita, ha fatto una vita una scelta radicale nella vita quando, diventa, quando molla tutte le sue professioni che gli davano un reddito e dice scrivo solo queste cose ovviamente, vivendo poveramente, non aveva una pensione, e non aveva un titolo di studio che gli permettesse sì, sì, sì, di accedere sì, sì, sì, nella gerarchia sociale, eccetera, eccetera. Bene. L'altra sì, sì, sì, frase, sì, sì, sì, sì, frase straordinaria sì, che voglio lasciarvi questo, eh, per concludere assieme ad un'altra piccola cosa sì, che dirò dopo è questa: Dice Collingworth pensando alla società anarchica, e anche questa è sconvolgente, e dovrebbe farci riflettere: l'alternativa anarchica è quella che propone la frammentazione e la scissione al posto della fusione la diversità al posto dell'unità propone insomma una massa di società e non una società di massa questo vuol dire aprire vuol dire pensare al, al fatto che una società non sarà una società sarà una federazione di società di esperienze che si confronteranno dentro un quadro comune ovviamente di mantenimento di alcuni valori fondativi, no? il mutuo appoggio, eh, la libertà, l'autonomia, eccetera, però con la possibilità di sperimentare continuamente, quindi non pensa mai ad un'utopia, a una società conclusa, no? ad un modello chiuso, pensa ad una molteplicità di cose, io lo trovo straordinariamente attuale, straordinariamente importante. <coughs> e concludo dicendo l'ultima cosa. In una lunga conversazione, lunga, lunga, eccetera, che feci con lui, poi nacque l'idea di fargli un'intervista. E l'ultima, l'intervista la trovate. Ma l'ultima eh, domanda che gli feci, e con, con questa chiudo veramente, sono stato veloce, no? ho mantenuto la promessa, sì, sì. con questa chiudo veramente, trovo ancora qui un'altra cosa bellissima. Eh, di Colin che mi che mi emoziona ogni volta che la leggo soprattutto in tempi <ride> come questi. gli chiedevo se tu dovessi concludendo spiegare ad un essere di un altro pianeta che cos'è l'anarchia cosa gli diresti essendo certo di essere comunque capito e lui mi rispose il primo sforzo sarebbe quello di persuadere il mio ospite a dividere il pasto con me mi è sempre stato detto che il primo gesto che le popolazioni nomadi compiono verso gli estranei è quello di metterli a proprio agio spiegando loro che nella nostra lingua la parola compagni significa persone che dividono il pane con te il secondo passo sarebbe quello di spiegare che alcuni di noi credono che la spontanea condivisione dei beni e dei servizi, porta al massimo piacere per tutti e che se l'ospite fosse disponibile a partecipare al lavoro della nostra comunità sarebbe il benvenuto fra noi. Sarebbe comunque libero di partire con un avvertimento. Molte comunità sono ostili agli estranei di diverso colore e potrebbero giudicarli come immigrati illegali o immigranti economici.